Non te l'hanno ancora insegnato che la mascherina non è più obbligatoria da segnare per andare in giro, sfigato Ma sembra che stai andando in gita ragazzi, con lo zainetto, Sen con il caffè di Indiana Jones Dino, è arrivato il pullman per Cantù, vai a vado, vado. Vai. vado Stiamo aspettando Grigio che arrivi E siamo nel traffico più totale di Como E guardate qua, abbiamo bici da enduro e dentro E' è chiusa, cazzo E dentro ragazzi, bici da dirt Perché in questo video le useremo entrambe ragazzi Che no? Ragazzi è arrivato il nostro grigio È appena arrivato dall'Africa Cibo leggero Leggero prima di uno sforzo fisico <ride> Abbiamo allora panzerottino dietetico Arancino vegano E questa è... Queste qui sono tutte cose tipiche di questo. Tutta arancina il Cibo Post 11,40 Ci vedremo un botto oggi ragazzi Oggi abbiamo sia bici da enduro che bici da earth. Prima parte sarà riding in enduro. Almeno ginocchiera bisogna cacciarsela su. Oggi è il primo giorno che sto provando queste nuove ginocchiere Bluegrass. Sto usando le basiche che sono le solid. Ho preso queste invece di prendere quelle top oggi. Perché siccome fa veramente caldissimo volevo una ginocchiera leggerissima. E queste non pesano nulla. In descrizione ragazzi trovate anche sempre il sito di Bluegrass. Prima parte è enduro, seconda parte ragazzi Dirt Secret Trail Che non vi dirò mai dove si trova Perché sennò questi posti vengono distrutti Team Rose Grigio, Toto e Albi Facciamo i porcelli tipo Dove lo trovi lo Schatz? Senti come spinge i 400 cavalli guarda. Delicatezza No, no, io lancio, le mie No, questa qua è elettrica, pesa troppo da lanciare. Questa qua se la faccio fa il buco se la lascio. Cosa guidare. Ah, buongiorno. Il camerino, che è pronta? Bella. È già iniziata la salita, ragazzi. Che fastidiosa questa strada. Sì, però, cioè, non vale essere separati così dalla bici elettrica. Oh, sei dietro di me. Come hai fatto, Alboreto, ad essere dietro di me? Ma qui che panorama. Salto sul tavolo. Allora... First try ragazzi Nessuno saprà che ci ho messo sette volte Quanto è facile fare queste cose Vado Come si chiama questa? Lo so. Dagli un nome Alfredo Alfredo Oh Ma sono doppietti easy Se ci stava dietro con la velocità Albi forse li fa questi Scalcia leggermente ma pochissimo Scalcia leggermente ma è talmente allora, piccolo come... Che è proprio Cioè per giornale devi proprio cacciarti No, no, no a me. Albi adesso farà il suo primissimo road gap Ok Devi fidarti le sue velocità Cioè non rallentare di più Se no perdi il ritmo Seguilo seguilo Molla molla molla Albi molla Molla Molla molla molla Albi Molla molla Madonna albore Boreto! madonna che cazzo hai fatto Alboreto? l'ha aggiornato qua, è riuscito a aggiornare ragazzi, ma Albi devi mollare un po' di più sti cazzo di freni. anche lì mi ha detto mollo mollo, Minchia, ha fatto la prima discesa, era un roll in, inchiodato, lui è andato via, come al solito l'alboreto gli dice una cosa, fa l'esatto contrario, Vadi. ma sì, ma qua Albi niente di che eh, qua super easy Albi, vai? Bravo? Perfetto, guardali che bravo! Vai, vai, vai! Perfetto! Oh, la prima volta che ti vedo bene su un pezzo ah, composto, Eri divertente. anche. Bravo. Ah, sentiamo, ragazzi, vediamo. È dolce grigio, ti avviso, dolce. Va dai, basta. È molto dolce, però a me piacciono le cose dolci. Se vi piacciono le cose dolci, ragazzi. Il link dov'è? In descrizione. Torniamo su quindi adesso Quando c'è la salita secca così ragazzi Albi non strappare, continua a pedalare Pedalata costante, non devi frullare Perché sennò ti stanchi di fiato Devi sentire proprio lo sforzo solo sulle gambe Il fiato deve rimanere costante Che è la cosa più importante sulle salite lunghe E soprattutto non devi parlare Ragazzi gli arancini di prima Adesso sì che si fanno sentire Questa era una salita prepotente ragazzi Assolutamente Infatti Superstiti solo in due Livello sudore Lui non è neanche tanto bagnato il Decente. Eh. Cioè ragazzi Questo è l'asciutto Tutto questo è bagnato Io la mia maglia Non è neanche ma bagnata che, Ma vai cagare Questo qui mica C'ho gli oh, oh, Che sono fresco! C'ho il six pack E poi <ride> no, no. Mi è fortunato Scusate locals e costruttori di aspetta, questi trail aspetta, aspetta. Se ho portato delle persone così miserabili Ragazzi, qui E facciamo una appello Chiedo scusa, chiedo scusa. Prova ad andare easy Tu prova a starci dietro di velocità cioè, non, questo Tipo questo... le curve soprattutto eh. Che lui fa fatica a farle Le curve non andare dentro proprio troppo cattivo Cerca di farlo proprio Ce è, è mio Arrivo grigio. Ragazzi io non so se vi state rendendo conto dove sta bevendo, bevendo Alboreto Sta bevendo dalla fognatura Dalla pozzagherina che c'è di ferma immobile mm, Che buone quell'acqua mm. Allora siamo tre superstiti Siamo a Parè e Grigio mi fai vedere una linea detto di salti ritmici uh, Bello Attenzione, variante Seguiamo il grigione Wow, Cazzo che ritmico Mamma mia Ritmicissimi Incredibile oh, oh, oh. Sembra quasi un trail da door sì, è Ragazzi abbiamo trovato un salto bello grosso Ha detto Grigio che dovrebbe essere un 14 metri Che non spaventa tanto perché il salto è in lungo Però Grigio non si ricorda quanto bisogna frenare ragazzi Tipo in questi casi come il salto è molto lungo Non è semplicissimo capire le velocità Faremo due o tre speed check qui Facendo i salti prima e arrivando Giusto da Immaginarsi la velocità su un salto del genere. Landing è lì, dai lo provo. Vedete, la cosa che fa più paura sempre sui trail è quando trovi salti molto grossi così. Se c'è un local che la lo fa, cioè vai sereno, lo segui e lo fai. Quando devi provarli da solo così, soprattutto anche in questo momento grigio, non è riuscito a darmi indicazioni che mi aiutano così tanto, cerco di immaginarmelo molto nella testa e spero di azzeccare la velocità. Devo concentrarmi bene, me lo sto immaginando. Ci sono Ok, allora adesso proviamo a fare trenino, tiro grigio Dai ye. Come sei arrivato? Benissimo credo Ottimo no. Ragazzi, abbiamo cambiato spot, questo spot segreto. Guardate che roba, oh. Cazzo incredibile. Hanno costruito questo secret trail da poco. Veramente tenuto prime, prime, prime. Più liscio del Monza Pizza. Con me Com'è stata la giornata di oggi? Eh divertente Cosa abbiamo fatto? Saltato <ride> Ma dove siamo stati? Secret sì. spot Bravo Non c'è cascato Posto fighissimo Non diciamo Dov'è Non perché siamo cattivi Ma Perché non vogliamo che qualcuno venga qua e distrugga i salti Quindi mi raccomando ragazzi non le tirate nei commenti Comunque vi ricordo che il giveaway è ancora attivo Annuncerò il vincitore Tutti i finalisti di questo giveaway non mi hanno ancora inviato tutti i video Quindi sto aspettando gli ultimi video Tanto non abbiamo fretta E farò proprio poi un video dedicato dove farò anche la reaction a questi 10 video Basta Io vi ricordo sempre di iscrivervi Grazie di aver visto questo video E ci vediamo nel prossimo Ci trovate qua